E buongiorno a tutti oggi ho deciso di fare il detersivo fatto in casa ecco e ci sono tantissime ricette sul web e ho preso una di quelle anche se ho diminuito le dosi, ecco vi devo dire la verità perché mi sembravano troppi in effetti avevo ragione e io ho usato 3 litri d'acqua, 250 g di marsiglia e 400 grammi di alga, sapone d'alga, E poi ho aggiunto 2 cucchiai di bicarbonato. E, e tutto questo, eh, cioè marsiglia e l'alga, eh, ragazzi l'ho messo già dentro l'acqua calda e l'ho spento, ecco se sentite il suono perché stavo anche cucinando quel giorno lì ecco e allora sembra che, che, che cuoce però è spento, a fuoco ah, fuoco spento e niente alla fine vi faccio vedere come è venuto il mio detersivo e come lava ed eccomi qua ragazze, il mio detersivo praticamente si presenta così ho cercato di fare più liquido, ho messo meno marsilia, da come c'era scritto sulla ricetta, meno anche sapone d'alga, però alla fine mi è venuto così. È una pappetta così. E la prossima volta diminuisco ancora e fino a che non arrivo alla, sost mh, eh, alla sostanza come la voglio io. ecco non mi piace neanche così molto papetta mm, neanche troppo liquida ecco però alla fine lava bene ecco io con 3 litri d'acqua ho ottenuto tutto questo detersivo qua ho già fatto vari lavaggi adesso vi faccio vedere i tappeti li ho tenuti per sfocarli tantissimo adesso vi faccio vedere come lavo col detersivo qua anche se non mi piace sostanza però lava bene cioè, mh, lava bene tutto l ho provato a lavare anche le tovaglie macchiate e va benissimo l'unica cosa è che aggiungo anche mh, mh, con tessuti bianchi anche qua adesso i, i tappeti sono chiari aggiungo anche per carbonato vi faccio vedere adesso vediamo insieme come lava ecco cazzo tappeto non so se si vede così non si vede neanche tanto che è sporco ecco però è sporco ecco c'è questo guardiamo quelli che si vedono di più forse vedete questo come è diventato grigiolino la telecamera non rende più di tanto forse qua si vede meglio ecco forse da lontano si vede meglio come è sporco. niente ragazzi allora quel detersivo qua visto che è così denso lo aggiungo direttamente dentro la vaschetta e ci metto anche due cucchiai ecco per essere più, più sicuri che si lavora ecco ah, ci metto altre cose tipo questa ho anche un, per, un cucchiaio di percarbonato di sodio, ragazzi, non è bicarbonato, carbonato è percarbonato, un'altra cosa. Poi dentro la vaschetta di ala aggiungo due cucchiai di acido citrico. Se volete fare soluzione liquida potete fare anche soluzione liquida, ma io mi trovo bene anche così. E niente... Ci metto a 40 gradi, andiamo a controllare i nostri tappeti, questo è perfetto. Ragazzi, è tutto pulito. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Scusate per la mia voce, però ho un po' di raffreddore. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!